A tutti, spero che appunto mi segnate correttamente. Buongiorno anche ai miei colleghi di viaggio in, questa, in questo webinar di oggi, Lorenzo Angelini, Indirect Sales Manager per Netesis. E buongiorno, buongiorno a tutti, e Massimo Simone sartori della Computer SRL. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io sono Paolo Rossi e sono responsabile commerciale per Oberlandberg e quest'oggi vi diamo appunto il benvenuto a questo webinar sulla nostra appunto piattaforma. L'idea di questi webinar che abbiamo organizzato è quella appunto di creare integrazione, quindi dare una soluzione pronta e finita ai partner che vogliono il partner di Netesis e i partner di Obert e ai eventuali Nuovi partner che vogliano ovviamente provare le soluzioni. Eh, velocemente l'agenda della giornata, una presentazione di, delle, di entrambe le aziende, quindi di e di netesis in principio, le soluzioni tecnologiche a portafoglio di entrambi i brand eh, e poi l'integrazione con la presentazione appunto della computer che ci, dirà, eh, ci parlerà un po' della sua storia e di quelli che sono i benefici che ha tratto dall'utilizzo delle due tecnologie insieme. Velocemente, per chi non conoscesse overland Hamberg, la eh, visione è eh, quella appunto di un intelletto globale e di inclusione, soprattutto in questo periodo, quindi eccellenza attraverso eh, le persone che compongono eh, l'azienda. Overland-Thumberg chi è? Sostanzialmente è un'azienda storica del mondo IT, fusione di due aziende, Thunder Data azienda tedesca e Overland Storage azienda americana eh, fondate nel 1980 entrambe le aziende che si sono fuse ufficialmente poi nel 2016 um, quindi possiamo dire che siamo da oltre 40 anni sul mercato come aziende legate al mondo dell'archiviazione del backup e dello storage siamo presenti in oltre eh, 90 nazioni con partner ovviamente che installano le nostre soluzioni dal punto di vista hardware e software ehm, a ovviamente i clienti finali, clienti finali che sono i più eh, variegati. La direzione strategica dell'azienda, la vediamo velocemente, quella che è la nostra missione, ovvero permettere alle aziende di gestire e proteggere i loro asset digitali, quindi i loro bene digitali, quindi parliamo di dati in questo senso. Eh, e lo facciamo attraverso soluzioni, soluzioni di hybrid cloud. La presenza, come ho detto prima, è globale, abbiamo uffici un po' in tutto il mondo, io sono basato in Italia, sono in home office, come dico sempre, mi, il mio ufficio prima del, del lockdown era sulla, sulle direttrici italiane, quindi della 1 e della 4, ora è un po' più in home office, basato a casa, però c'è diciamo, una verità è che non appena sarà possibile, ritornerò un po' a viaggiare appunto, e incontrare i partner. Uh, la sede principale dell'azienda è a uh, San Diego, in, uh, in, in California, uh, e l'azienda, ovviamente, eh, diciamo, la sede europea, invece, è a Dortmund, in Germania. Uh, All'interno del nostro headquarter, ovviamente, c'è tutta la parte di gestione dei prodotti, riparazione, supporto tecnico, anche multilingua, eh, la parte di... Vendite e marketing, la logistica, il back office e ovviamente la nostra, eh, il nostro magazzino. Tutti i nostri prodotti sono pensati e eh, progettati per le aziende, dalla piccola e media impresa all'impresa enterprise, abbiamo la nostra fabbrica di produzione di nostra proprietà in, in Cina. La direzione diciamo, aziendale si suddivide in tre grandi macro aree quella degli OEM perché essendo ovviamente proprietari di molte delle tecnologie e di anche molti brevetti poi ne vedremo vediamo, vediamo quanti eh, pro, pro, pro, pro, progettiamo i nostri prodotti e pro, produciamo i nostri prodotti anche per altre aziende molto più conosciute di noi e molto più famose eh, come IBM, ed HP e via, e via dicendo. L'altra parte ovviamente della nostra uh, strategia è quella appunto del... Eh, del sistemi integrator e poi quella del, dei reseller e dei partner ovviamente con cui collaboriamo eh, sul, anche sul territorio, anche eh, spalla a spalla appunto per portare le nostre soluzioni. Come ho detto prima siamo proprietari di due tecnologie in particolare, RDX e NeoSeries, quindi i nostri due portafogli e come potete vedere ci sono brevetti approvati in entrambe, in entrambe le soluzioni e alcuni ancora in pending, quindi in attesa di approvazione ma in realtà queste appunto sono le, uh, le tecnologie di cui vi parleremo quest'oggi uh, in particolare della tecnologia RDX che è quella che si sposa appunto con le soluzioni di Emphasis. Detto questo io passo uh, il ruolo appunto di relatore a Lorenzo Angelini che ci parlerà uh, di chi è e poi mi ripasserà la palla vi parlerò di quelle che sono le soluzioni tecnologiche e, e lo faremo lo stesso poi per per le sue soluzioni tecnologiche al termine di questo ci parlerà Massimo Simone Sartor delle, di come hanno beneficiato appunto delle, delle soluzioni, ci parlerà un po' di chi è la computer e vedremo poi effettivamente fisicamente quali sono le integrazioni appunto eh, tra le due soluzioni grazie a un video che ha realizzato appunto Lorenzo a te la palla Lorenzo Perfetto, grazie. Mi sentite bene, no? Sì, perfettamente. Perfetto, lo schermo lo vedete? Sì, immagino. perfetto, bene. Allora, grazie intanto Paolo. Allora, Netegis, ehm, per chi ci conosce, sa che è una realtà italiana con eh, sede a Pesaro e nasce con eh, l'idea di standardizzare quella che è una piattaforma di soluzioni eh, proprio dell'ambito sistemistico che fanno parte dell'ecosistema Linux-Unix eh, sappiamo bene che spesso le problematiche nell'utilizzo di soluzioni che sono molto performanti tecnicamente ma che eh, peccano per una difficile gestione in termini di aggiornamenti e supporto eh, nonché di interfacce grafiche che siano facilmente amministrabili o spesso anche sono del tutto assenti rende questi strumenti poco adatti a chi vuole avere un business continuativo con prodotti basati su questa tecnologia. Netesis quindi nasce proprio con questa missione, quella di facilitare l'uso di prodotti molto avanzati tramite un team che si occupa di dare assistenza e che gestisce tutta la componente di aggiornamenti e sviluppo di funzionalità in maniera continuativa. Non solo, ci occupiamo ovviamente anche di fare continua formazione su tutta la nostra rete di partner. La rete di partner che ad oggi si è estesa tanto, eh, così tanto ci vede in tutta Italia con più di 600 eh, partner. E' eh, per questo che il nostro eh, annuale partner meeting eh, da qualche anno si è trasformato in un movimento, eh, non, ti dico, non vi dico autonomo, ma quasi degli eroi digitali. Gli eroi digitali eh, non siamo noi, non è Nethesis, ci tengo a precisarlo, ma sono loro i nostri partner, quelli che ogni giorno si sporcano le mani per portare pace e tecnologia, come dice qualcuno, in tutte le infrastrutture più problematiche, sono quelli che lavorano sempre, fino a settimana compresi, sono quelli che si prendono del omino del PC anche quando sono altamente qualificati e schillati, magari sono anche ingegneri informatici. Bene, questo movimento, questa community, eh, ha iniziato a vivere realmente, popolandosi di tante persone, colleghi e amici, che ogni giorno condividono poi le proprie esperienze lavorative e nonne, ma che eh, con l'idea di fondo che eh, collaborare li porterà molto più avanti che farsi la battaglia ogni giorno per pochi spiccioli. Insomma, è un eh, vero e proprio eh, ecosistema di persone vere, scusate il gioco di parole, che ci mettono cuore in quello che fanno e che se poi in tutto questo lavoro ci scappa una bella cena e bevuta tutti insieme, siamo Ovviamente con tutti i più contenti sappiamo infatti che in queste occasioni, in questi eventi eh, si creano tante collaborazioni che spesso fanno, questa, eh, che fanno effettivamente la differenza. Ma ehm, questo approccio alla community eh, ci deriva da quello che eh, da sempre è l'imprinting di Netesis, ossia il mondo dell'open source. Eh, Netesis, eh, anzi, il sistema operativo che è la base di tutte le nostre soluzioni si chiama NetServer ed ha una sua versione completamente open, eh, che è ampiamente diffusa e utilizzata in tutto il mondo. Quindi una vera e propria rete di utenti a tutti i livelli, che non solo si scambia feedback, ma che ci garantiscono anche eh, una raccolta importante di informazioni su problematiche ed usi in tutto il mondo. E, insomma, spero di avervi raccontato, anche se molto sommariamente, ma comunicato un pochino quelli che sono i nostri capisaldi, i valori che ci contraddistinguono, insomma, rispetto a tante altre soluzioni, rispetto a altri vendor. Ovvio, eh, in questo momento, in momento manca un pochino la visione di quello che fa funzionalmente la nostra piattaforma, questo ve lo presenterò a brevissimo, intanto prima ripasso la, la parola a Paolo. Grazie, grazie Lorenzo. Adesso... Rimostro lo schermo con, adesso vediamo se sono rimasto forse indietro, arriviamo alla slide, eccola qua, alla slide poi di, di prodotto. Eccolo qua, dovreste vedere le soluzioni RDX. Ok. Uh, come detto prima appunto le uh, soluzioni RDX sono una delle nostre soluzioni a portafoglio, uh, RDX QuickStore è una standard standard dal 2006 di nostra proprietà completamente dal 2011 quindi abbiamo acquisito la società che sostanzialmente aveva progettato le soluzioni di rdx restore e dal 2011 continuiamo a sviluppare in questo senso rdx sostanzialmente sta per removable disk storage ed è sostanzialmente la coniugazione la combinazione di due tecnologie o meglio i vantaggi del tape e i vantaggi del disco. Perché? Perché all'interno di una cartuccia che vedete qua in basso a destra, ehm, all'interno di questa cartuccia non abbiamo più un tape, ma abbiamo ovviamente tutti i benefici del tape, perché abbiamo un enclosure, quindi una, una cartuccia robusta, solida, di lunga durata, trasportabile. All'interno di questa cartuccia un artista di un pollice e mezzo. Quindi con tutte quelle che sono, ovviamente, tutti quelli che sono i benefici, Dell'utilizzo di una disk e, e quindi rispetto ad un tape, quindi con accesso random, velocità, le maggiori prestazioni. In questo ovviamente abbiamo le soluzioni singole che vedete sempre qui eh, a destra, ovviamente le soluzioni esterne eh, USB 3, quindi che si autoalimentano, quindi posso collegarle a PC, a server, a notebook, a NAS. Posso collegarli al server e poi dopo vediamo i possibili casi di utilizzo, le integrazioni che abbiamo sviluppato insieme. Le soluzioni interne che posso installare all'interno appunto di uh, server, di Blackbox che hanno interfaccia USB o SATA. Delle soluzioni, soprattutto sulla SATA 3, abbiamo la possibilità di cri criptare i dati, quindi in un hardware encryption nativa. Eh, validata e certificata FIPS 140-2 eh, i media come già detto sono robusti eh, protetti di lunga durata e non c'è bisogno di manutenzione come succedeva per il tape quindi eh, non abbiamo la necessità di tape cleaning che vada a fare la pulizia dei prodotti eh, vengono fatti dei test di Caduta degli shock test, quindi test per, per la protezione dalla polvere, dall'umidità, dalle vibrazioni, quindi sono dei supporti estremamente affidabili. Um, la capacità va, segue quella che è ovviamente la roadmap degli hard disk da e Tera, quindi in questo momento abbiamo le cartucce da 500 Giga, 1, 2, 3, 4, e 5 Tera. Ovviamente in futuro se usciranno le soluzioni da 6 tera, da 7 tera, 8 tera, piuttosto che integreremo delle soluzioni SD, SSD o altro, eh, verrà mantenuta la compatibilità con le soluzioni di vecchia data con le soluzioni future. Quindi c'è una compatibilità trasversale tra le soluzioni che abbiamo Abbiamo integrato oltre... Eh, dal punto di vista software, ulteriori funzionalità negli ultimi anni, una fra tutte è l'RDX Lock con declinazione, RDX World o Ransom Block. Ransom Block è sostanzialmente una parte di software che protegge possibili processi di accesso alla nostra cartuccia, quindi eh, accessi non autorizzati, quindi va a bloccare qualsiasi processo che non sia autorizzato eh, dal sistema verso la cartuccia, e le soluzioni, e le, scusate, la definizione Worm, ovvero Write Once, Read Many, certificata da KPMG, che ci permette appunto di scrivere i dati una volta sola e leggerli molteplici volte. Quindi possiamo farlo in diverse modalità, poi se ce ne sarà eh, bisogno o se ne avete, avrete la eh, voglia del punto di approfondire, possiamo farlo anche poi eh, direttamente. E al termine appunto del webinar, nella, nella sezione delle question and answer, delle domande e delle risposte, condividerò con tutti voi i riferimenti sia miei, che di Lorenzo, che appunto di Massimo. Le altre soluzioni, velocemente, che eh, fanno parte sempre del mondo RDX, sono le soluzioni QuickStation. In questo caso non soluzioni singole, non soluzioni basate su USB o su SATA, ma soluzioni dirette. Quindi si integrano molto più facilmente in ambienti fisici e virtuali, si, ci si interfaccia in modalità ai scasi alle soluzioni e, come vedete, sono due le soluzioni. RDX Quickstation 4, quindi 4 slot, in modalità desktop e rack, e RDX Quickstation in modalità solo rack mount, quindi con 8 slot. La differenza tra le due è sostanzialmente eh, minima tra le due soluzioni. Possiamo creare dei target singoli ai scasi verso eh, le, gli slot appunto, della nostra, nostra Quickstation. Possiamo creare dei volumi logici, quindi fare la somma sostanzialmente delle, delle cartucce che sono presenti all'interno per aumentare quindi il volume e la capacità, dei volumi logici con il fault tolerance, oppure delle funzionalità miste per cui emulazione di libreria nastro, oppure eh, autoloader, e quindi in questo caso abbiamo sulla PlayStation 4 la possibilità di avere sempre solo un drive attivo alla volta. In questo modo ovviamente siamo protetti da eventuali attacchi ransomware, eh, visto che è sempre attiva solamente una cartuccia alla volta, le altre sono a mount. Detto questo, qui trovate il portafoglio completo delle soluzioni RDX, come detto, qui Store sono le soluzioni singole, qui sono le soluzioni di rete, le cartucce e gli accessori, quindi un rack mount per l'alloggiamento delle, delle soluzioni dell'XUSB e poi un case per la protezione delle cartucce. Detto questo, io ripasso eh, appunto il testimone a Lorenzo. Sì. Esatto. Il sì. testimone un po' duro, effettivamente, ripasso lo schermo <ride> sì. e per la presentazione delle soluzioni Nethesis. Perfetto, grazie mille, Paolo. A te. Allora, eh, come vi eh, dicevo prima, eh, la nostra piattaforma si compone di tre macrofamiglie di prodotti: eh, il Firewall NetSecurity, la Collaboration Suite NetService e la centrale eh, PBX VoIP NetVoice. Bene, eh, tutte e tre si installano sopra un unico sistema operativo, che come vi dicevo prima si chiama NetServer e che questo sistema operativo è una customizzazione di un sistema operativo ben più rinomato, qual è CentOS. Ehm, questa customizzazione, questa eh, personalizzazione, ma anche estrema facilitazione a livello di interfacce, più tutta una serie di funzionalità da noi aggiunte che la completano, eh, rende comunque possibile installare il sistema sopra qualsiasi tipologia di infrastruttura, che sia fisica, virtuale o cloud. E noi ovviamente mettiamo, cerchiamo di mettere a disposizione eh, varie tipologie di sistemi per rendere più facile al partner l'utilizzo dei nostri prodotti eh, dalle appliance che avete visto poco fa in questi ultimi periodi poi maggiormente incentivati da questa emergenza epidemica che ci ha colpito, molte soluzioni stanno andando verso il cloud è per questo che abbiamo anche definito una soluzione chiave in mano eh, una soluzione sasse da noi rinominata NAS come Netesis as a Service, nel quale il partner si trova un'infrastruttura già pronta e soprattutto amministrata a livello di backup e mantenimento e si deve occupare solo della parte di configurazioni. Eh, se la volete provare ovviamente non dovete fare altro che ehm, scriverci all'indirizzo che vedete nella slide e me ci metteremo subito in contatto per attivarvi di distanza. Andiamo a vedere effettivamente poi la, la piattaforma. Non eh, posso che non partire, non fare un incipit parlando di questo portale MyNetesis che è dato in dotazione ad ogni nostro partner da dove si ha una visione chiara dello stato eh, di tutti i servizi principali attivi sulle singole installazioni e funziona davvero proprio NOC, quindi monitora eh, e avverte in caso di guasti, ma non solo, in quanto eh, in questo portale vengono sempre salvati anche backup automatici delle configurazioni quindi stiamo parlando non di dati ma delle configurazioni delle, delle, delle singole istanze consentendoci quindi un facile recupero e ripartenza in caso di guasti e poi ovviamente anche la possibilità per il partner da questo portale di gestire gli aggiornamenti e le chiavi di, di registro associate ai vari server questa invece che, che vedete adesso è la pagina iniziale ehm, per ogni nostro partner ma anche per il cliente finale cioè, infatti è un launcher attivo su ogni nostro sistema dal quale si arriva facilmente alle applicazioni utenti e a quelle amministratore ma ehm, andiamo a, a vedere effettivamente quello che è la prima delle soluzioni proposte ossia la componente di sicurezza net security, il firewall che si caratterizza per avere diversi strumenti, sia nella componente pura di eh, sicurezza, strumenti di, di sicurezza, antivirus, spam e via via, tutta una serie di strumenti molto evoluti, ma anche la gestione, soprattutto strumenti per la gestione e controllo delle connettività, e altri strumenti invece per, eh, di report e monitoraggio, che gli permettono di, di, di essere intelligibile anche gli utilizzatori meno avezzi. Noi abbiamo recentemente rivisto tutte le interfacce di configurazione, proprio per dare in mano al partner uno strumento molto versatile ma che al contempo sia anche facilmente comprensibile a vista d'occhio su quelle che sono le configurazioni e le problematiche che sono evidenziate. Uno strumento appunto che non deve essere difficile da amministrare, cioè essendo in ogni caso un, un firewall decisamente completo, eh, dove le, tutte le informazioni sul funzionamento, sulle criticità del sistema, gli aggiornamenti mancanti, e eccetera eccetera, vengono anche esportate in una veste grafica ancora più semplice da, da codificare che è stata studiata apposta per gli utenti finali che settimanalmente ricevono anche un link per accedere al sistema in modalità di solo lettura ovviamente, ma dove possono prendere visione di cosa sta succedendo o di perché nessuno dei propri dipendenti sta perdendo tempo su siti non appropriati e o non ha preso virus o cryptolocker in quanto il sistema li ha bloccati, in che modo e in, in, e in che quantità. Altra chicca del Farol, poi che è già a bordo, è il sistema di hotspot, eh, ma per le attività recettive come alberghi, ristoranti, palestre, eccetera, cioè con diverse modalità di personalizzazione della home di benvenuto, ma anche vari social e sistemi come sms, email, voucher per poter accedere, più unitamente anche a uno strumento di back-end per avere anche qui una chiara visione dell'utilizzo del sistema e anche alcune funzionalità di marketing che permettono all'albergatore o figura simile di fare campagne successive sugli ospiti ricevuti. Passiamo ora a quella che è la componente telefonica della piattaforma Netesis, ossia la soluzione IP, PBX, Netvoice, che si contraddistingue per qui mi rivolgo soprattutto alle figure tecniche, a quelle che eh, si occupano di fare l'installazione direttamente della centrale nel, nel, nel, dal cliente, eh, perché abbiamo dotato lo NetVoice di un wizard di configurazione estremamente facile da amministrare, dove tutte le, eh, le, le, le integrazioni con i principali brand e operatori telefonici viene effettuata tramite semplici provisioning. E poi, altra parte molto importante, la componente NetCTI, cioè che è un'interfaccia per l'utente finale da dove poter amministrare facilmente le principali funzionalità telefoniche e di comunicazione interne, ma non solo tra utenti, ma anche, soprattutto, tra vari strumenti e database presenti all'interno di qualsiasi azienda. E poi è eh, una componente grafica, lasciatemelo dire, anche estremamente bella, giovane e soprattutto molto molto funzionale. Come vi dicevo poco fa, Inoltre, uno dei fattori più importanti di questo NetCti è la possibilità di interagire in maniera molto facile, con, anche qui tramite dei wizard, di integrare varie fonti di dati per fruire di tante informazioni durante l'arco della telefonata e non solo. Ma non solo poi le informazioni che sono eh, prese da un database sono importanti, ovvio, ma e poi è vitale per qualsiasi azienda che offre servizi avere una visione chiara della qualità del proprio appunto, servizio telefonico, cioè tempi di risposta ed occupazione delle varie persone. E anche qui abbiamo sviluppato varie componenti di analisi e reportistica per comprendere velocemente questi processi. Completano il, il prodotto NetVoice alcune verticali che rendono la soluzione poi veramente adatta per qualsiasi realtà, come ad esempio il modulo TEL, il Q-Manager, o chiamato anche gestione delle code, e importantissima l'App Mobile. App Mobile che diventa fondamentale in quanto permette di portare sul mobile ehm, varie, ehm, il proprio interno telefonico, eh, la rubrica di NetVoice e, a breve, anche la presence dei colleghi. Ovviamente il tutto sia su piattaforma Android che piattaforma iOS. Bene. Vediamo per ultimo quella che è, o eh, diciamo tra i prodotti della piattaforma Anethesis, quella che è la soluzione chiamata NetService. NetService è una vera e propria suite di funzionalità in ambito collaborativo dove tra le principali caratteristiche troviamo la componente server mail e groupware con il proprio client web informazioni, queste qui del groupware, che sono sempre reperibili in piena mobilità su qualsiasi piattaforma tramite protocolli IMAP, ActiveSync, ma anche CalDAV e CardAV e anche qui, come abbiamo detto prima per la componente firewall un bel cruscotto da inviare ai nostri clienti da dove facilmente possono comprendere la validità dello strumento le minacce bloccate, lo stato del sistema in generale completamente configurate e configurabili dai partner tra l'altro tramite dei widget che sono a loro scelta poi nel service ovviamente non è soltanto posta anzi ci sono altri moduli che lo compongono che stanno prendendo sempre più piede dalla chat aziendale, il cloud personale, il backup L'Active Directory, che ci permette di gestire in maniera full l'intero sistema di utenti con password, diritti e permessi, oppure eh, fare il join a un domain controller Microsoft e ereditarne le configurazioni. Come vi dicevo, strumenti co poi come la chat aziendale, multilivello ovviamente, che è uno strumento molto versatile, oppure la, ver la possibilità di avere in piena mobilità file di tutte le dimensioni e condividerle con le persone che servono, ma non affidandoci a servizi gratuiti che non sono tra l'altro per niente sicuri in relazione a vulnerabilità, in quanto non li controlliamo in nessuna maniera, e ma soprattutto non sono adeguati a quello che impone la normativa sulla privacy. Quindi eh, noi qui utilizziamo uno strumento proprietario che soprattutto poi grazie anche all'utilizzo di app mobile per il mobile, proprietarie che non richiedono alcune connessioni particolari come VPN o altro, ma dialogano in maniera cifrata e nativa con il server di riferimento, server che ovviamente viene amministrato internamente, per internamente io intendo ovviamente direttamente, non complex con quello che prevede il GDPR. E poi arriviamo a quello che è in parte oggetto del webinar di oggi, ossia la componente di backup presente all'interno di Net Service, che è uno strumento molto potente e al contempo facile da utilizzare, ve lo farò vedere poi a breve, nel quale possiamo veramente sbizzarrirci sulla modalità di, per effettuare questa sempre più importante funzione di business continuity per tutte le aziende di qualsiasi mercato di riferimento. Allora, io al momento ho completato la presentazione del della piattaforma eh, Neticis, scusate effettivamente per la velocità con cui ho affrontato molto sommariamente le varie parti ma oh, dopotutto oggi non era la sede più opportuna per i, per i vari approfondimenti io rilascio la parola a Paolo in questo momento sì, perfetto, grazie Lorenzo allora io ora ricondivido appunto il uh, mio schermo qua. dovreste vederlo sì, esatto, ti confermo Ok Scusate, non ho preso quella giusta era questa in teoria adesso vediamo se ce lo ricambia perfetto e condivido a Massimo che ci parlerà della computer srl che è appunto il nostro partner di vecchia data e poi ci darà lui da quanti anni e partner appunto ovviamente anche di netflix quindi hanno già eh, testato e installato con successo entrambe le eh, soluzioni massimo ora dovresti poter avere accesso alla tua presentazione ok buongiorno a tutti grazie per l'invito sia a lorenzo che a paolo eh, come diceva Paolo sono qui perché in qualità di partner sono partner di entrambe le aziende Tannenberg, eh, Overland e Nantesis, eh, ovviamente e con loro ho utilizzato entrambe le soluzioni e ho testato si può dire anche per, per Paolo alcune, alcune soluzioni che poi andremo a vedere nel, dopo la mia brevissima presentazione allora vediamo se riesco a girare la pagina eh, Sì, troppo Indietro, scusate. Okay. Eh, la nostra azienda nasce nel 1980 come molte delle aziende informatiche dell'epoca eh, si occupa poi di diverse soluzioni che con il tempo si sono evolute quindi abbiamo cominciato con l'hardware con i primi gestionali per seguire poi soluzioni più professionali o dedicate a commercialisti, pubblica amministrazione e quant'altro attualmente siamo una quindicina di persone siamo certificati ovviamente ISO 9000, questo ci consente di darci una struttura interna di un certo tipo e di poter avere delle collaborazioni anche con aziende molto grosse che ci affidano poi anche l'assistenza al loro parco macchine, nello specifico per esempio con Fujitsu, con Chiosera, oltre che essere partner come rivenditori, possiamo gestire anche la loro assistenza. Apro una piccola parentesi, nel caso appunto di Fujitsu, eh, ecco che allora il backup tramite gli RDX che poi vedremo praticamente assume un ruolo particolarmente importante tra, tra i due brand ok niente scusate <ride> ho il pollice molto veloce ok il, eh, il motociclista sei troppo sì, abituato a correre no, non sono abituato ad andare piano anche se il periodo è un po', <ride> un po sfortunato per i motociclisti diciamo così allora Torniamo nel nostro, nella nostra presentazione, eh, come dicevo eh, siamo nati con i gestionali, con i gestionali prima in Unix, e poi in Linux e attualmente lavoriamo con Zucchetti e con Dialog. Essendo eh, la nostra azienda situata a Conegliano, Conegliano a Valdoviadene, ovviamente la parola prosecco è di casa e di conseguenza anche tutta la parte relativa ai gestionali e alle problematiche che hanno le aziende questo settore sono un po' il nostro pane quotidiano. Questo però non vuol dire tralasciare altri settori che per noi eh, stanno diventando estremamente importanti e naturalmente richiedono un forte aggiornamento, in particolare la cyber security dove sicuramente le soluzioni netesis, la parte firewall ricopre una parte importante anche qui del nostro business, anche perché appunto poi c'è una formazione molto importante che viene sviluppata anche dall'azienda. Volevo ricordare che poi magari eh, Lorenzo non ha, non ha evidenziato, da oggi pomeriggio partono che dei corsi, delle presentazioni scusate, relative eh, alle soluzioni eh, netesis per le aziende, eh, di cui anche noi poi facciamo questo tipo di, di attività di promozione. E analogamente poi trattiamo soluzioni come il centralino, il gruppo collaboration con soluzioni netesis o con soluzioni anche di, di altri partner. Niente da fare, Ok. Eh, come dicevo alcune delle nostre partnership che abbracciano un po' tutti i settori quindi partiamo da Fujitsu per quanto riguarda la parte hardware quindi PC, server, notebook Kyocera per quanto riguarda le stampanti multifunzioni eccetera SonicWall per quanto riguarda eh, la parte firewall eh, che va un po' ad affiancarsi alle soluzioni Nethesis, perché naturalmente ogni, ogni cliente ha le sue esigenze quindi anche qui come facciamo un po' con tutti i brand Adattiamo quella che è la migliore soluzione alle richieste del, del cliente. Abbiamo quindi FSEQR per quanto riguarda l'antivirus, iBRESBA per quanto riguarda gli anti-spam, Dialog Zucchetti già accennato. Soluzione naturalmente Netesis, forniamo connettività poi naturalmente per i centralini Netesis. Cerchiamo di fornire tutto il tondo i servizi, quindi tramite EOL o tramite Voice Voice Ovviamente la partnership con Overland Tandenberg e naturalmente poi ulteriori, ulteriori marchi. Eh, ok, questa volta mi sono fermato <ride> con Netesis collaboriamo da sei anni eh, abbiamo oltre 100 clienti di cui appunto un 60% con le soluzioni di eh, sicurezza nel security e un 30% con le soluzioni di group, eh, group collaboration un 10% invece per quanto riguarda i centralini e altro eh, tanto per dare un'idea le nostre aziende sono delle piccole e medie aziende però molte volte sconfi sconfiniamo anche in aziende molto più strutturate dove magari ci richiedono delle soluzioni molto particolari una di queste per esempio utilizza eh, NetService per quanto riguarda la parte di gruppo e collaboration però ha 12 aziende 12 aziende, ognuna è collegata con il FIRO e hanno 250 eh, utenti distribuiti in tutto il territorio, naturalmente il backup viene fatto sulla sede centrale su NetService centrale tramite appunto, .rdx eh, lo stesso vale per una scuola che noi abbiamo fatto una forte integrazione con eh, i loro applicativi scolastici con i file, con gli access point con le autentificazioni, con tutto quello che si va dietro con oltre 2000 eh, studenti eh, è una scuola dove fanno informatica quindi è una scuola dove mettono anche a dura prova l'hardware e il software che viene fornito perché è il loro pane quotidiano tentare di fare un attacco e quindi anche qui si <ride> è dato un po' da, da lavorare e da pensare come implementare le soluzioni con eh, Tandenberg eh, lavoriamo da qualche annetto in più, lavoriamo una decina d'anni, come dicevo prima, trattando server, trattando gestionali, ovviamente è naturale che i salvataggi devono essere fatti, devono essere fatti in qualche modo. Quindi eh, con le soluzioni RDX noi ci siamo trovati bene perché il lettore praticamente può essere usato con, in diversi, diversi anni. Il, un lettore preso 5 anni fa può essere utilizzato adesso, posso cambiare server, posso utilizzare il suo lettore. La cassetta da 500 giga andava bene magari 5 anni fa, adesso eh, l'archiviazione è diventata immensa, serve la cassetta da 5 tera. Bene, utilizzo lo stesso lettore, cambio semplicemente la cassetta, oppure prendo più lettori con una cassetta e la cassetta la porto in giro, quindi è estremamente, estremamente compatibile, estremamente versatile nell'utilizzo, oltretutto è anche molto solida. Io avevo scritto nella slide, che Paolo adesso mi ha cancellato, <ride> anche i guasti che realmente abbiamo avuto in dieci anni. Quindi in dieci anni io avevo scritto, qui lo dico qui lo nego, 5 eh, più o meno guasti tra sì. cassette e lettori. Quindi considerando in dieci anni la quantità enorme di prodotti che abbiamo distribuito, eh direi beh. che è assolutamente insignificante, e quindi è, è solido, come dicevi prima, la prova di caduta l'hanno fatta anche i nostri clienti, effettivamente è un prodotto che è assolutamente solido e indistruttibile. Non ha i problemi che ha il nastro e ha assolutamente un'utilità pazzesca. E quindi concludo con il 100% di soddisfazione per la partecipazione e la collaborazione con entrambe le aziende. Okay. Direi che penso di Viene. aver potuto, non voglio dilungarmi oltre perché sicuramente gli esempi che poi presenterete sono sicuramente più esplicativi di quanto posso dire io in questo momento. Hai detto, bene. Hai detto bene Massimo, eh, l'ho tolta io, perché ho detto, no, non ci fa una bella figura, però effettivamente dà un senso comunque anche. Della, della, di quelli che sono i numeri di rientri no? e di guasti durante eh, i tre anni di garanzia abbiamo anche un dato perché il dato eh, che abbiamo noi per il numero di rientri tra eh, driver di X e cartucce è dello 0,03% quindi parliamo di eh, tre, cartucci, tre tre guasti ogni, ogni migliaio quindi compresi eventuali DOA o, o problematiche nei tre anni e, è una cosa che non abbiamo aggiunto prima visto che L'hai eh, accennato tu, è la parte di garanzia sulle soluzioni, che su tutte le soluzioni RDX di tre anni con sostituzione anticipata eh, della, della parte, quindi basta aprire una chiamata al nostro supporto piuttosto che una, oppure una mail o, una, o un ticket e nelle 48 ore inviamo in maniera anticipata il prodotto eh, sostitutivo con all'interno del pacco la lab e l'UPS per rispedire indietro il prodotto guasto. Quindi eh, Grazie che l'hai accennato eh, alle, alle, alla <susurra> del <surra> No, in dieci anni. Ok, ecco. Quindi, ottimo. E, ripasso eh, a Lorenzo eh, lo schermo, vediamo se... Eccolo qua, vi assegno normalmente il ruolo di relatore perché ha realizzato un breve eh, video eh, dove appunto si parla appunto dell'integrazione delle soluzioni, così facciamo anche vedere effettivamente come sia semplice eh, integrarle, quindi per eseguire appunto il backup dei dati, quindi avere una, una, una copia dei nostri dati su un dispositivo che ci permette di mantenere i dati in modalità IOCAP, quindi creando una sorta di voto d'aria, quindi non lasciandoli sempre fisicamente collegati alla nostra soluzione, quindi collegati al nostro server, collegati al nostro net service, collegati al NAS, collegati al PC, al notebook e via dicendo, ma appunto permettendo questo scollegamento che avviene anche in maniera automatica al termine del job di backup, se appunto configurato correttamente, ci permette di prendere la cartuccia, di sostituirla con un'altra, quindi di ruotarla e di avere quella protezione in caso di Attacchi piuttosto ransomware oppure incendi, alluvioni o altre cose, quindi avere una copia dei nostri dati fuori da quello che è il nostro ambiente aziendale ed è, e sarebbe appunto là una delle cose buone e giuste da fare quando parliamo poi di dati, soprattutto aziendali. Vai Lorenzo. Sì, volevo aggiungere una cosa: sì, eh, può essere utile, noi di solito. Eh, quando, facciamo, appunto, quando consigliamo la vostra soluzione proponiamo sempre tre cassette, una per i giorni pari, una per i giorni dispari e una al mese da portare fuori. Oltretutto qualche cliente ci obietta, ma costano, okay, costano forse di più di un hard disk USB magari comprato al centro commerciale, però posso garantire che dai che poi dai che poi dai la porta USB si fulmina e l'hard disk non funziona più. Quindi quando poi sale a fare il recupero te ne accorgi che è sempre un casino. Ok, perfetto, grazie del chiarimento. Queste, queste sono esperienze poi, che, che sono Infatti. dal campo, quindi ancora, ancora migliori di quello che potrei dire io. Bene, eh, allora procedo. Eh, come diceva Paolo poco fa, io adesso cerco di spiegarvi qual è il livello di integrazione che è stato raggiunto tra le varie ramificazioni dei sistemi Overland-Talberg e quelli di Netesis. E ovviamente ci concentriamo nella componente di backup che, come vi dicevo prima, è legata all'utilizzo delle, delle soluzioni RDX di Overland e Thandberg, che ora vengono riconosciuti in maniera automatica dal sistema, il quale si accorge anche qualora il formato del disco non sia corretto e ci suggerisce una formattazione che non deve più essere effettuata da riga di comando, come era una volta, ma è semplicemente gestibile da interfaccia e per poi procedere con il backup vero e proprio che, ehm, come eh, dicevamo prima, anche grazie all'alta velocità di questi dispositivi e quindi della capacità di scrivere i dati all'interno in pochissimo tempo ci permettono di ragionare su un, un salvataggio più completo possibile quindi e non incrementale. Dopodiché, altro lavoro eh, in questa integrazione è stato fatto per fare in modo che la cartuccia venga automaticamente rimossa al completamento del salvataggio dei dati. Ma vediamo in, questo, in un breve video che vi ha segnato prima Paolo come in effetti vi ho già spoilerato un pochino una parte di questo video, anche perché vi anticipo eh, abbiamo visto che c'è un minimo ritardo tra quello che vedo io e, e quello che vedete voi di circa 5 secondi quindi, e quindi ehm, cerchiamo, cercherò di raccontarvelo nel miglior modo possibile. Eh, si vede che entrando all'interno dell'interfaccia dell di gestione eh, di, di NetServer che si chiama Cockpit andando proprio nella sezione eh, backup posso pianificare un nuovo backup quindi posso decidere eh, un nuovo evento, un nuovo backup e posso decidere ovviamente anche quando farlo, ogni quanto deve essere registrato e eh, scelto questo deciderò la destinazione che in questo caso sarà un disco locale come vedete, eh, il sistema già automaticamente rileva l'RDX che, che è collegato e mi avvisa qualora eh, il formato appunto non è, non è corretto. Io posso eh, quindi da qui semplicemente comandare la, la nuova formattazione eh, nel, nel formato più giusto, dopodiché andrò a... Eh, controllare effettivamente se il formato è giusto e come vedete ehm, lui da dopo una breve analisi in pochi secondi mi, mi dà la spunta verde posso procedere, quindi posso andare a decidere qual è l'engine qual è il, eh, la tecnologia da utilizzare e come vi dicevo prima eh, grazie appunto alla possibilità di poter scrivere questi dati in maniera molto veloce posso permettermi di, di effettuare un backup di tipo duplicity full quindi il eh, più completo possibile L'unica cosa che mi resterà da fare a questo punto è semplicemente andare a indicare un nome, ehm, quindi un nome a questa pianificazione e decidere soltanto a chi dover notificare eventuali anomalie nell'elaborazione nell del, del backup. Come avete visto, mh, in, in pochi semplici passaggi eh, siamo arrivati alla conclusione, eh, ovviamente quello che non riesco a farvi vedere da, ehm, da, da questo video eh, che ho fatto ripartire per sbaglio, eccomi qua, quello che non riesco a farvi vedere è il, il modo in cui la cartuccia automatica viene, viene espulsa eh, in maniera automatica, eh, ma eh, questo è tutto ampiamente documentato e supportato all'interno dei nostri portali e, e ovviamente della nostra documentazione. Quindi è un'integrazione che ci permette di avere eh, un, ora un ottimo strumento di backup locale, che è tutto documentato, supportato e quindi facile, eh, anche per chi come il sottoscritto poi non ha i così importanti competenze tecniche. Questo video che vi ho fatto vedere poco fa, effettivamente l'ho effettuato, l'ho registrato io e, e vi ho fatto vedere come, in pochi semplici passaggi, è stato facile arrivare alla corretta conclusione. Io, ovviamente. A questo punto ho finito, eh, resto quindi eh, comunque a completa disposizione per tutte le domande eh, del, del caso. Qui in ogni caso trovate tutti i miei riferimenti per ogni contatto e richiesta futura. Ripasso Paolo. la parola di nuovo a te Paolo. Grazie mille, aspetta solo un attimo che ri... mostro lo schermo, vediamo se. siamo qua sui contatti della computer, io qua se non sbaglio ho messo ok, ho riassunto tutti i contatti sia miei che tuoi appunto Lorenzo e anche quelli di Massimo, quindi abbiamo eh, tutti i vari eh, riferimenti ai quali poterci contattare. Um, ovviamente eh, non, non abbiamo molto tempo per parlare più nel dettaglio di quelle che sono magari le integrazioni possibili. Eh, L'unica in più eh, che posso segnalare, perché se non ricordo male Massimo, ehm, voi installate poi anche le soluzioni RDX, quando non lo fate direttamente sui server o sulle, sulle soluzioni appunto di netesis, anche su NAS, per cui eh, La soluzione tipo è disco to disco, quindi dal server al NAS e dal NAS alla cassetta, in modo di avere il massimo della sicurezza e della velocità sul, sul NAS, sempre presente un backup sulla cassetta, la prendo e la porto a casa. Questo è il top diciamo della sicurezza. Ovviamente, a volte non è possibile, a volte ci sono altre esigenze e quindi viene collegato direttamente l'RDX sul, sul server. Come a volte, come hai detto tu l'RDX a volte lo utilizziamo addirittura sul, sui PC per fare le copie con la Cronis nelle mm -hmm. macchine poi spostano il lettore magari da altre parti come i vecchi Omega Zip di sì. della memoria esatto no. eh, eh. come dicevo prima, versatile che sia il server o che sia il PC della segretaria eh, che sia il server Mario, che sia il server di Nethesis, lo attacchiamo ovunque possibile perché è una certezza una garanzia poi per il cliente, poi alla fine. Ok, okay perfetto, e... c'era ancora una cosa che adesso dovevo dire, ma mi è sfuggita di mente perché, ah sì, GamaCronis appunto eh, sarà uno dei webinar che stiamo appunto par parlando anche con loro perché sarà uno dei webinar che poi faremo. No? Nel mese di luglio in questo caso, perché giugno ormai è pieno, eh, quindi nel mese di luglio faremo anche qualcosa insieme ad Acronis perché siamo partner tecnologici anche con loro, abbiamo già fatto alcuni eventi in passato e adesso crediamo, faremo anche un webinar insieme proprio per, per questi martedì dell'integrazione appunto, che, eh, che abbiamo, appunto realizzato. abbiamo realizzato e stiamo realizzando. Non so se ci sono domande, io prima non l'ho detto, ma eh, eventualmente potete sfruttare il pannello delle domande e delle risposte eh, all'interno appunto del, del pannello di GoToWebinar, se eh, nel frattempo una delle possibili integrazioni, adesso se non ricordo male, eh, eh, Lorenzo, ricordami bene, io posso eh, possiamo anche configurare ovviamente il net, Server, net service in questo caso eh, con il backup su NAS. Dico giusto? Sì, sì, sì, è possibile effettuare anche questa tipologia. Di, sì, ci sono varie tipologie di, di back-end che sono. Eh, selezionabili durante quella pianificazione, breve pianificazione che vi ho fatto vedere prima. Sì, sì Ovviamente anche, anche la modalità NAS è okay, contemplata. Perfetto. Quindi eh, in questo caso la nostra soluzione potrebbe eh, non essere collegata direttamente al server, ma potrebbe essere esatto. collegata appunto, direttamente al NAS e quindi, come abbiamo detto NAS. prima, eh, creare quel backup. Disk to disk, to disk, to RDX in questo caso, e quindi appunto poter portare fuori una copia appunto dei, dei dati. Sì, sì. Ok, io non vedo domande in questo momento, per cui uh, attendiamo ancora magari qualche secondo e poi eventualmente possiamo uh, salutarci uh, appunto uh, e congedarci dopo questo primo webinar, appunto, del martedì dell'integrazione. Ok, uh, ringrazio ovviamente Lorenzo per la partecipazione, Gra grazie a te. Grazie a Netflix ovviamente per la loro disponibilità, ringrazio Massimo Simone Sartor e tutta la computer ovviamente per la, per la partecipazione. E niente, vi do appuntamento al prossimo martedì del, dell'integrazione di Overland Hamberg, la prossima volta ospite, saranno ospiti i colleghi di UNAP. Grazie a tutti nuovamente, vi auguro una buona giornata e ovviamente il webinar è stato registrato e sarà poi reso disponibile sia sulle piattaforme social che all'interno della pagina di eh, Overland Tumper e credo appunto, anche di Netesis. Certamente. Buona, buona giornata a tutti. Buona giornata e buon pranzo a tutti quanti. a tutti. Arrivederci.